Cioè, però... tornerei a Vegas. Perché... <ride> È stato più bello, però, vedere la Finals, oppure... Le Finals, qualsiasi cosa <ride> tu... No, però... Cavolo, quando sono andato a vedere la partita in prima fila ah, è vero. Sì, contro sì, San Antonio, sì. eh, non è perché, che... perché praticamente ho avuto la fortuna anche di eh, essere al Madison e vedermi Popovic a un metro, poi appunto magari metto delle foto in pressione, e quello è stato bello. E tant'è che io mi sono molto meravigliato per dirti shout out to De Rosa, ma tanto non guarderà mai questo video, perché io <ride> essendo a bordo campo… Mi sono avvicinato perché tremando, te lo giuro, tremando con un foglio, un pennarello. <ride> davo tipo lì così, <ride> davo lì così. Lì, ecco, lì Marco Bellinelli è stato un pochino così, eh, diciamo, non infastidito, però si vedeva che cioè, ero uno del milione no, di volte che è successo. E quindi tipo io… Da italiano italiano, italiano, italiano, cosa vero. fai? Vai al Madison, sei in prima fila, c'hai cioè, Marco lì. Marco, ah, sì. t avisci, t avisci. <ride> Marco, caccia la maglia. Marco, Te lo giuro, Marco, Marco. Lui così. Dammi Marco. Faceva finta eh, riscaldamento, quindi palleggiava, faceva finta così. Poi vedo che parla, non mi ricordo con chi, forse con. Eh, no, non mi, non mi ricordo. Tipo, fatto sta uno si dice fa, Italians. eh, e Marco, fa, yeah, don't, don't. così. Dabbè, si gira, no? si, si sì, sì, sì, sì, sì. No. No, vabbè, Si gira, però viene da me. E io tipo lo guardo e gli faccio, ciao, ciao Marco, le fa, Se qua da tanto, le faccio 10 minuti. <ride> <ride> lo stavo tipo chiamando da un po', no? E poi tipo mi fa tipo una firma, così io de... probabilmente avevo gli occhi che luccicavano, lo stavo guardando come tipo, non lo so, una degli one direction, una bambina con il <ride> One Direction. De Rosa mi vede, mi vede così, viene verso Metti di me, mi dà il 5, mi dà il 5 e io penso che la mia mano non è piccola, ma io quando l'ho dato il 5, proprio ho sentito come se fosse… Se tipo Bigfoot, tipo <ride> come, come proporzione, un bambino… Le fa ah, «Where are you from?» Le faccio ah, «From Italy», fa «Oh, nice!» E tipo lì, così, cioè tipo Grazie. Sì, sì, sì, sì, sì tipo, <ride> ancora più piccolo e faccio «Grazie!» così. Mi metto seduto e poi chiudo sta roba, ma è, avevo eh, pessina, cioè… No, Messina. Messina. Avevo Messina. Avevo Messina e Popovic. E Marco, italiano. Marco viene. Sì, infatti a lui ho provato a parlare, mi ha guardato malissimo. È vero? È facevo i video durante i time out e non volevo. Comunque <ride> <Stavano> giocare. <ride> esatto. Ah, Vabbè, partita. Eh, ma era lì, li facevo… Perché io volevo assolutamente la maglia di Marco, per qualche motivo a, ah, beh, ambivo, no? Ah, Vabbè, ambivo, esatto. Marco venne, ho anche una foto, la metto, a legarsi le stringhe davanti a me, proprio sul, sul cornicione, no? Io guardo, Marco, ma se dopo la, la partita lui non mi risponde. Proprio non mi risponde, mi ignorava. E tipo: tipo poi guarda in basso, si gira. E quella accanto a me, che appunto, aveva lo stesso mio biglietto, praticamente, mi guarda, mi indica tipo un foglio. Io non capivo. Leggo il foglio e c'è scritto che: tipo, appunto, questi sono posti molto privilegiati, e potresti essere buttato fuori in qualsiasi momento. No? Quindi lì stavo, cap ho capito. Ma che quello che ti ha guardato tutto il tempo. Fate... <ride> Ma <ride> la rischia percerò... così, no, no, no. Ehm... Sì, persero. Persero perché i Knicks non, non vincevano mai. Però vinsero, vinsero i Knicks e oh, non, non vincevano realtà. mai. Io, io <ride> io, mi vincevano ricordo sfiga. Infatti poi, aspetta, aspetta, scrissi a Matteo, ehm, il fotografo, Matteo, avete okay, presente okay, chi è che lavorava yeah. lì? Sì, sì, sì. sì. Esatto, e, e gli scrissi perché lo vedevo, era a distanza… E anche lui italiano. È il fotografo italiano. Esa esatto, e gli ho scritto wow. Oh. E lui mi fa, ciao, Così, io le provavo tutte, l'ho fatto, ma secondo te Marco me la dà? Lo fa, eh, dai, se vincono penso di sì, oh l'unica volta che i Knicks hanno vinto in casa contro Vabbè, Alistino. Alistino, dai. No, guarda poi, la sfiga di cui parlavamo io, prima tra l'altro io ricordo questo proprio ricordo di una puntata di più Amedeo di, di emigrati, che andarono da Marco Bellinelli no? dai sì. forse. no no eh. hanno fatto pure Bellinelli Sì. sì. e mi ricordo che c'era questo particolare che lui quando perdeva proprio non, non rivolgeva parola a nessuno eh, cioè è bene, era ci è sta. uno che proprio la sente tantissimo no? la sconfitta eh, quindi sì. magari è andata male mi sì, no? ma malissimo. La, la